e benvenuti nel canale di Peleplex. Oggi vi mostro questo lavoro che ho realizzato per mio fratello. Come potete vedere i bordi sono stati invecchiati e tamponati grazie all'utilizzo di tamponi e timbri. Ma apriamo insieme e quindi scopriamo l'interno di questa lettera chiusa da questa piccola porta. Una volta aperta la lettera, richiudiamola per nascondere i suoi segreti. Grazie per la visione del video. Per altre info o curiosità, visitate la mia pagina Facebook Pialiplex oppure iscrivetevi al canale. Ciao!